Ma è un personaggio alquanto strano e anche alquanto originale, anarchico, um, omosessuale, remitente alla leva. Eh, chi più ne ha più ne metta. E nel corso degli anni matura con la tradizione anarchica un rapporto è piuttosto critico, nel senso che fa meno di concetti chiave dell'anarchismo che fino a quel momento caratterizzano appunto la tradizione come per esempio la rivoluzione, la prospettiva di mutare totalmente la società alle radici e si approccia invece al tema come un gradualista, ripeto, reditente alla leva omosessuale, eccetera, un uomo che cerca di trovare dei modi in cui nella vita quotidiana si possa vivere l'anarchia e lo fa tendendo a concettualizzare il mondo del tardo capitalismo come un mondo permeabile, cioè come un mondo in cui ci sono degli spazi di libertà per gli anarchici. Eh, Goodman sostiene che sia possibile all'interno di quel mondo ritagliarsi degli spazi per un'azione ehm, libertaria, per costruire eh, comunità alternative, ma soprattutto per vivere d'anarchici, nel senso di uh, vivere in modo da poter esercitare uh, la propria libertà, la propria autonomia a livello del quotidiano. Quindi sostiene che appunto, lui comincia diciamo così, a riflettere sull'anarchia da renitente alla leva uh, nel corso degli anni, degli anni 40 e la sua risposta è che noi possiamo in ogni modo comportarci nella società del tardo capitalismo come se fosse una società naturale, cioè possiamo comportarci, dobbiamo sempre comportarci in modo da dare la preminenza alle nostre scelte, alla nostra volontà di autonomia e quindi prenditenta leva mi rifiuto di prestare servizio nell'esercito, il rifiuto di eh, pagare le tasse, esercitare una forma di rifiuto che nel contempo però sia anche una forma di costruzione eh, di una comunità di libertà, di gente che ha, eh, vive un comune sentire, eh, so come dire, di fratrie, di piccoli gruppi che vivono al loro interno come se vivessero una società naturale libera e non come se vivessero all'interno di una società capitalista. E' insomma un modo. Eh, Gradualista di porsi di fonte al problema di come fare per raggiungere una società libera. E' ovvio, il grande progetto, quello che sottostà diciamo a questa idea di Goodman, il grande progetto è quello di aumentare questi spazi di autonomia e libertà fino al punto tale da sostituire completamente la società capitalista. Non è quello che Goodman si propone davvero di fare, quello che lui intende eh, in sostanza. Ehm, come dire, valorizzare è l'approccio individuale. Comportiamoci sempre come se fosse possibile in questo momento vivere da liberi ed autonomi.